Eh, ciao a tutti, mi presento, sono Sara Boschi, eh, dottoranda presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Siena. Eh, la tesi, siccome la tesi del mio dottorato sarà comunque inerente a un progetto europeo, eh, mi, mi piacerebbe parlarvene, insomma. Eh, questo progetto è un progetto sullo studio di popiglia japonica, che è un coleottero invasivo e una peste in agricoltura che dal 2014 è presente in Italia e fa danni molti stessi. Per avere diciamo così, un focus più dettagliato sul progetto in sé stesso faremo ora domande al professor eh, Antonio Carapelli che è il capofila del progetto qua all'Università di Siena. Eh, salve professore. Ciao Sara. Hai delle domande per noi. Allora innanzitutto com'è nato il progetto? Il progetto, come hai spiegato, hai introdotto, eh, si chiama Integrated Pest Management of the Invasive Japanese beetle. Insomma, in sostanza è un progetto che è dedicato allo studio di un insetto invasivo che è stato eh, trasferito accidentalmente in diversi paesi partendo dal suo areale di origine che era appunto il Giappone. Eh, L'idea di, di intraprendere questo tipo di ricerca è venuta attraverso, eh, partendo da una collaborazione della nostra università, in particolare del laboratorio di zoologia sistematica e, e evolutiva, con un gruppo di ricerca del CREA. Eh, queste due istituzioni poi si sono unite ad un'accordata più ampia, composta da diversi enti di ricerca europei, e quindi alla fine abbiamo ottenuto un'accordata che è composto, composta da almeno 13 partner. Bene, quindi a livello europeo chi partecipa a, oltre a noi e al CREA a questo grande progetto? Sì, sono coinvolte sei nazioni, Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, Austria e Germania. Tra questi ci sono enti di ricerca e coltivatori e sono eh, tutti enti o istituzioni che provengono da paesi che sono più direttamente colpiti da danni dovuti al coleottero invasivo. Quindi c'è maggiore interesse in questi paesi nel tentare di risolvere questo problema. Bene, e questo progetto per quanto tempo sarà finanziato? Il finanziamento sarà per quattro anni il nostro gruppo di ricerca di Siena ha ottenuto un finanziamento attraverso un bando Horizon 2020 di oltre 400.000 euro. Questi soldi ci serviranno oltre che per portare avanti le attività di ricerca anche per finanziare borse di studio per giovani ricercatori e assegni di ricerca e progetti di dottorato come il tuo SARA. Bene e quindi eh, ricapitolando, quali sono, diciamo, qual è quali sono gli obiettivi principali, non solo nostro come Università di Siena, ma di tutto il progetto in generale? In generale si cercherà di contrastare attraverso delle strategie ecocompatibili, quindi con un impatto minore nei confronti dell'ambiente, l'invasione di questo pest inset, che è un insetto da quarantena. Eh, come hai già anticipato te, questo insetto è stato introdotto accidentalmente prima negli Stati Uniti eh, all'inizio del secolo scorso, ma purtroppo dal 2014 è presente anche sul territorio italiano, in una zona compresa tra il Piemonte e la Lombardia. Tra l'altro di recente, negli ultimi due anni, eh, questo insetto si è espanso ulteriormente andando a colonizzare anche alcune regioni del Ticino svizzero e quindi è presente ad oggi anche in Svizzera. Rappresenta un uh, organismo potenzialmente dannoso eh, perché le larve eh, che vivono sul terreno, svernano sul terreno, <coughs> si cibano delle radici delle piante erbacee e quindi attaccano i prati. <coughs> Gli adulti invece, che notoriamente sono alati, possono muoversi ed attaccano ogni tipo di coltivazione. Sono, eh, è una specie polifaga, quindi predilige un ampio spettro di, di piante e tra queste ci sono anche le piante da coltivazione, quali frutteti, vigneti e quindi piante di interesse commerciale. Bene, quindi fa un bel po' di danni, diciamo, a livello economico in tutta i posti in cui è invasiva e colonizza l'aria, giusto? Purtroppo sì, purtroppo sì. E per... esatto. immagino che tu voglia sapere quali sarà Sì, ma no, nostro... volevo sapere giusto appunto di cosa si occuperà principalmente l'Università di Siena nel progetto, perché... Eh, il, nostro gruppo, sì, il nostro gruppo di ricerca si occuperà principalmente dello studio del genoma eh, dell'insetto che è ancora ignoto, nessuno l'ha mai sequenziato, quindi mh, utilizzeremo delle tecniche di sequenziamento di nuova generazione per completare eh, l'intero genoma nucleare, quindi per ottenere la sequenza del DNA in modo da poter individuare all'interno di questo genoma se ci sono dei geni che vengono attivati, espressi in determinate condizioni e potenzialmente utilizzabili come bersaglio di eventuali trattamenti, quindi cercheremo di capire in sostanza come potrebbe essere possibile interferire con l'attività dell'insetto per poterlo eh, bloccare, rallentare e eventualmente eradicare. Inoltre eh, un'altra parte del progetto rappresenta eh, l'utilizzo sempre di marcatori molecolari, quindi dello studio del genoma nucleare ma anche quello mitocondriale, <coughs> per ricostruire eh, il processo di colonizzazione dell'insetto, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, quindi usando eh, esemplari campionati in Giappone, negli Stati Uniti poi in Europa potremo essere in grado di capire quando questo organismo si è trasferito da un continente all'altro ed eventualmente eh, individuare da quale località originaria derivano tutte le popolazioni introdotte eh, nel Nuovo Mondo e in Europa. Bene, bene, quindi diciamo così il, il, il gruppo di laboratorio può, potrà lavorare sul suo campo forte che è la filogenesi, la filogenetica, no? Giusto? Sì, sì, anche sulla filogenesi, sul, eh, sullo studio del percorso evolutivo di determinati organismi eh, per il quale abbiamo naturalmente diverse competenze, tradizionalmente le competenze. Quindi avrai un, un gran lavoro da fare e quindi rimboccati le mani e sono sicuro che otterrai ottimi risultati per il, pro, il tuo progetto di dottorato. Bene, speriamo. Grazie a tutti e grazie soprattutto a lei per questa, queste domande e questa introduzione. Eh, buona giornata.